Sulla delibera ci sono interventi e indigrazioni di voto. La consigliera Catini. Prego, consigliera, per tre minuti ne ha facoltà. Grazie, Presidente. E, come ha ben spiegato il consigliere De Priamo, questa mozione è stata presentata ad ottobre e le problematiche a cui lui si riferisce sono delle problematiche che sono eh, derivate da un ehm, dal bando eh, degli ECI che noi ci siamo trovati e per cui il il secondo aggiudicatario giudicatario è, è, è ricorso al tar ciononostante l'assessore eh, delle politiche sociali del municipio in questione che era stata nominata nella seconda metà del, di settembre ha subito preso in mano la situazione ed ha cercato di eh, risolvere tempestivamente questa situazione. E, mh, le preoccupazioni eh, del, dei firmatari di questa mozione, se eh, fossero stati attenti alle discussioni generali varie che abbiamo fatto nel bilancio di previsione, e potevano trovare eh, larga giustificazione avendo noi per il bilancio di previsione fatto un lavoro di concerto con tutti i municipi cercando di includere tutte le esigenze del sociale quindi compresa anche quella degli AIC, eh, e tutti i desiderata dei municipi ma diciamo i desiderata ma in realtà sono proprio le esigenze stesse su questo tema nel bilancio di previsione e faremo poi logicamente anche gli opportuni eh, aggiustamenti perché sappiamo tutti che di anno scolastico in anno scolastico il numero degli utenti eh, che necessitano di questo tipo di sostegno eh, può variare. Quindi non solo noi questa cosa l'abbiamo prevista, ma è stata una delle cose che abbiamo voluto più fortemente in fase di bilancio e, e questa mozione poteva avere un senso all'inizio dell'anno scolastico, alla fine di settembre. Ma onestamente riproporlo adesso eh, ci sembra anche strumentale, visto che comunque cer stiamo cercando di tarare il più possibile, cosa che non è stata mai fatta in questi anni, il bilancio sulle reali esigenze dei servizi sociali dei municipi, in modo tale che non si arrivi a settembre... Quando, riapre, eh, quando ricomincia l'anno scolastico e riaprono le scuole, di non trovarci nelle stesse situazioni che noi per decenni abbiamo vissuto. E io vi anticipo il nostro voto contrario. Grazie. Grazie